Salve a tutti, siamo nuovamente qui a parlare di QGIS 3.0 che uscirà a brevissimo. In questo video eh, farò vedere come realizzare un, un geoalgoritmo utilizzando il eh, modellatore grafico di QGIS, questo qua, modellatore grafico. E in particolare realizzerò una... Uh, una serie di funzioni, o meglio metterò in cascata una serie di geoalgoritmi per estrarre i vertici di un, di un poligono e difficoltà ancora di più di un poligono che io seleziono all'interno di uno shapefile. Come vedete in questo caso io ho lo shapefile del, dell'Italia divisa per regioni. Bene, ora io costruirò un modello grafico in modo tale che se io seleziono solamente la Sardegna, voglio estratti i vertici della sola Sardegna ed in particolare voglio estratti i vertici e nello stesso file puntuale voglio vedere le coordinate di ogni punto, in X e in X. Ok? Io l'ho già realizzato, quindi lo avviamo: estrae vertici, coordinate selezionato. Ho selezionato la Sicilia in questo caso. Io estraggo, eseguo e aspettiamo la fine. Naturalmente, più vertici ha, più tempo impiega. 95, 96, 97, 98, fine. Ed ecco qua. Come vedete, se spengo l'Italia, mi rimane la selezione, che è la Sicilia. Se spengo la selezione, mi rimangono i punti. Questi sono tutti i punti dei vertici. Se apro la tabella attributi, come vedete, Ottengo, oltre la distanza, gli angoli, ottengo la coordinata x e la coordinata y di tutti i vertici. Come si fa a realizzare questo? Molto semplice. Avviamo il modello, il modellatore grafico, e come vedete, qua ho inserito primo il poligono. Come si fa ad inserire il poligono? Basta andare in ingresso, cliccare due volte su vector layer e qua scriviamo poligono il tipo di geometria deve essere appunto di tipo poligono e facciamo ok facendo ok compare questo rettangolo la seconda cosa che dobbiamo fare è la selezione quindi salva gli elementi selezionati quindi qua passiamo in algoritmi e qua noi scriviamo se le salva vedete qua salva gli elementi selezionati ci clicchiamo due volte sopra compare questa finestra e il layer di ingresso è il layer poligonale, quindi lo selezioniamo e facciamo ok. Facendo ok compare questo. Naturalmente se vogliamo il, come output, come abbiamo visto solamente la Sicilia, qua scriviamo il nome elementi selezionati. Se lo togliamo, facciamo ok, vedete scompare, no? non mi dà l'output. Se lo mantiene solamente in memoria. Di questo selezionato... In realtà di questo selezionato, che io lo chiamo selezione, lo lasciamo, lo deve salvare, e estraggo i vertici, vedete da questo è collegato con questo, quindi estraggo i vertici, qua al solito cerco e strai, estrai i vertici, anzi questi sono questi quelli specifici, estrai, extract, questo ancora non è stato tradotto. Extra extract vertici bene, questo qua dobbiamo andare a selezionare i, i vertici elementi selezionati. Questo qua, è praticamente questo rettangolo. Non vogliamo output, e quindi facciamo ok. Facendo ok, compare questo di, questi, di questa tabella qua, vertici vogliamo che ci aggiunga, uh, la x e la y, quindi per quanto riguarda i punti. Aggiungere x alla y significa praticamente esportare la colonna geometrica e quindi qua cerchiamo esporta colonna geometrica. Al solito qua andiamo a scegliere qual è il rettangolo, il rettangolo è extract vertice, quindi da qua andiamo a cercare extract, questo qua, il sistema di riferimento secondo cui vogliamo che sia estratto, naturalmente lasciamo SR del vettore, qua siccome non vogliamo output per adesso, anzi lo vogliamo, e sono punti. Scriviamo qua punti, che Ho scritto qua, punti coordinate, questo è scritto male, punti coordinate e facciamo che, okay. come vedete, qua ne ha creato un altro. Da qua, esporta colonna geometrica e l'output è questo qua. Naturalmente, essendo doppione, questo lo cancello, che è questo qua. Poi lo, lo salviamo. E il gioco è fatto. Io non lo salvo perché già l'ho salvato. Si ritrova, si ritrova qua. Ah, un'altra cosa importante. Qua dovete definire qua il nome io ho chiamato estrae vertici, coordinate, selezionate, è il gruppo, io ho chiamato Toto, e quindi in automatico si creerà qua, su modelli, Toto e quel nome, molto semplice. Riproviamo a fare, apriamo nuovamente l'Italia con le regioni, togliamo questa selezione qua, non so, andiamo a prendere quale, eh, non so, la Pugliano, prendiamo oh, oh, oh, oh, Lombardia, Piemonte, dai. Prendiamo in Piemonte, estrai, esegui. Ed eccolo qua. Ci ha creato solo la selezione Piemonte e tutti i punti. I vertici. Se apriamo la tabella attributi, a questa tabella attributi in fondo c'è la X e la Y. Ciao ragazzi!